Dopo aver affrontato il primo step, cioè la nostra strategia personale, siamo arrivati al secondo che parla di quello che noi presentiamo professionalmente al mercato. E qui dobbiamo lavorare su un format, su un'idea che ci renda unici, particolari e distinguibili da tutto il resto della concorrenza. E quindi la formatazione è molto importante per dare forma a un'idea. Se un'idea ha forma può essere messa in pratica, se un'idea rimane un'idea non serve assolutamente a niente. Può essere soltanto una fantasia.